A causa della quarantena molti di voi non possono più andare negli studi di fiducia a registrare i loro pezzi Di conseguenza in molti mi state chiedendo cosa poter acquistare in questo periodo per registrare canzoni da casa Così da pubblicare su YouTube o su Instagram senza spendere tantissimo Ora, io non sono una delle persone più adatte per fare questo tipo di scelta Però voglio farvi vedere quello che farei io al vostro posto Esiste un sito chiamato Strumenti Musicali e un altro chiamato Toman. Se non volete stare a acquistare direttamente da Amazon O comunque se volete vedere i prezzi da, da più siti è Il bello di questi siti qua è che comunque potete vedere in base al prezzo varie attrezzature Ora quello che vi consiglio io Se disponete di più budget Conservatevelo comunque per quando potrete andare in studio Perché per quanto possa essere di qualità Lo strumento messo in una camera non trattata O magari mixando con inesperienza È comunque buon prodotto usato male Per registrare sostanzialmente servono due cose Un microfono è una scheda audio esterna. Quindi andiamo nella sessione Home Recording. Ora il link io ve li lascio comunque in descrizione. Andiamo su Schede Audio USB. Come vedete ci sono di qualsiasi costo. 20 euro fino ad arrivare a migliaia e migliaia di euro. Quella che vi consiglio è una delle prime. La Behringer. Proprio per cominciare. Proprio se volete spendere una settantina di euro. Prendete la Behringer. La costate un semplicissimo microfono da 20 euro. Che vi dà, vedete, il, il sostegno. Il microfono vi dà anche un cavo che però poi dovremo cambiare perché questo qui generalmente non, non va bene e vi, vi farò vedere tanto poi cosa prendere però la coppiata che vi consiglio, se potete spendere qualcosina di più, è di prendere la Scarlet, che è un ottimo prodotto e costa veramente poco. Ma attenzione, qua tutti sbagliano. Prendono la 2 2 a 150 euro circa, ok? Perché è quella più famosa, è quella più conosciuta. In genere si prende la Scarlet 2, 2 chiunque credo l'abbia vista e la riconosce. Però, piccolo consiglio, se dovete registrare, cosa vi servono due entrate? Ma ah, niente. Esiste la Scarlet solo? che non è altro che questa scheda, però attenzione, ha un ingresso solo e attenzione, come vedete, risparmiate anche 50€, euro, ok? Quindi, se avete qualcosina in più da spendere sulle 250 euro circa, vi consiglio di prendere la Scarlett accoppiata con un Rode NT1A, che è fantastico, praticamente vi dà il microfono, l'antipop, il ragno, vedete, il supporto, inoltre vi dà anche il cavo, questo qui va benissimo, non... io l'ho usato per dieci anni questo capo qua, è indistruttibile. E potete con 250 euro circa avere veramente un prodotto, qui si va proprio di qualità, ok? Non vi consiglio di spendere di più, è inutile andare a spendere migliaia di euro se poi si mettono prodotti in una cameretta. Ora nel caso in cui voi avesse preso un microfonino magari meno costoso, spendere sulle 100 euro circa, ci sono un paio di cosine che dovete acquistare e sono... Un adattatore Questo qua Perché comunque sia la scheda audio All'entrata quella grossa Ok Quella da 63. Quindi vi serve un adattatore Per le cuffie Che da 3.5 entra nel SE3 E potete collegarlo alla scheda Questo vi servirà a prescindere A meno che voi non compiate un paio di cuffie Roba come le AKG Tipo queste Ora tanto poi vi metto tutti i link in descrizione Vi servirà Poi come vedete L'ingresso della scheda RCA Se voi avete le casse Che si collegano al PC con un semplice jack dovete prendere uno sdoppio rca ovvero questo da qua entra il vostro cavetto e questo qua si collega vedete alla scheda e questo qui è il cavo che dovete acquistare nel caso in cui avete scelto di comprare il Newware. quindi fatto questo piccolo riassunto degli strumenti che ci servono dobbiamo buttare la nostra voce nel computer come fare bisogna prendere il microfono collegarlo alla scheda audio il cerchione lo vedete facilissimo infilate inserire le cuffie dove c'è scritto cuffie inserire le casse dietro come vi ho appena fatto vedere installare tutti i driver della scheda audio se no probabilmente non funziona e poi scaricare un programma di acquisizione audio. Quello che vi posso consigliare più di tutti è Audacity, perché è quello più facile da usare e da reperire. Però nei miei panni, io fossi in voi, comunque userei un programmino un pochino più complesso, ma molto molto più pratico, che è Reaper, quello che uso io generalmente. Ora, come funziona questo programma? È diviso in due parti. Il lato di sopra vi fa vedere effettivamente quello che registrate il lato di sotto è come un mixer ok? più o meno come inserire una nuova traccia ctrl T oppure doppio clic prima cosa da fare è vedere se effettivamente questo programma riconosce la nostra scheda audio quindi opzioni, preferenze device, qui laterale vedete asio, provateli un po' tutti se non la trovate e in input device ci deve essere la vostra scheda ma anche in output ok? Io in questo caso sto usando l'Universal Audio in Thunderbolt ed eccola qui. Ora, come funziona il tutto? Nel primo importiamo il beat che abbiamo deciso di scaricare. Ora ne piglio uno a caso, sperando di non prendere strike al canale. E ok, qui abbiamo la nostra traccia del beat, ok? Vi consiglio di cliccare sempre quest'iconcina qua che lava praticamente le griglie. Se no dobbiamo muoverci solo da una griglia all'altra e è un po' faticosa la cosa. Pigiate qua, vi si armerà la vostra traccia ok diventa rosso e poi o qui oppure pigiando da tastiera control r registrate ora a me non mi si sente ho l'altro microfono in cabina invece di cantarla io vi prendo già un cantato che è meglio così almeno evitate di mettere le mani nei capelli nel lato di sopra vedete che qui è diviso in due dove avete la voce quindi nel canale 2 mettete qui si cercano gli effetti Reatune Come vedete è un programmino autotune gratuito Quindi darà quel che darà insomma Qua mettiamo 0 per essere rapidi e dare l'effetto robotico Si prende la scala Se non sapete come trovare la scala ho fatto un sacco di video a riguardo E poi ve l'ho regolato che un la po' pianto, insomma che la pianto, Poi ovviamente Autotune non è che sia una grandissima figata rispetto a quelli magari a pagamento, però per fare le vostre prove a casa ci può anche stare. Oppure potete acquistare, invece di spendere migliaia di euro appunto ne nell'attrezzatura, potete acquistare All Waves Tune. Che costa magari meno de, dell'autotune dell'antares dell ed è super efficace anzi va pe, pe, per la maggiore in questo periodo qua e niente per qualsiasi informazione domanda riguardo potete scrivere qua sotto nei, nei commenti del video oppure mi trovate su instagram trovate tutti i link qua sotto qua io vi saluto vi lascio al prossimo video grazie per essere arrivati fino a questo punto